Benvenuti, buonasera, sono Maurizio Poli, educatore e consulente finanziario. Un'altra bella puntata di Restart oltre la crisi in Plas Italiano. Questa sera torniamo a calpestare il territorio, continuiamo a parlare di ripresa, di futuro, di visione, ma torniamo un po' a casa nostra, torniamo un po' a fare una fotografia del territorio che potrebbe essere uguale a molti altri territori d'Italia perché ci vedete su Sky canale 810 e in streaming su ww.tv.eu. Ma non sono sempre accompagnato molto bene. e C'è Ilda qui con me. Buonasera Maurizio e buonasera a tutti i nostri telespettatori. Non siamo soli, però Ilda. non siamo soli. Oggi abbiamo l'associazione Colli dei Longobardi, squadra del vino e dei sapori. Diamo il benvenuto ai nostri ospiti in studio, Flavio Bonardi, presidente. Buonasera. Buonasera, benvenuto e. Abbiamo Davide Lazzari, titolare della cantina Lazzari. Però. Ed è sera. anche consigliere dell'associazione e delegato provinciale Giovani Cordiretti. Caspita, grazie. Buonasera. <ride> Buonasera, benvenuto. Che brava che sei, però, questo è quello che dico di restart. Sono Giovani, presidente, nuovo presidente del. Esatto, da novembre. Da novembre, quindi abbiamo un po' di frizzante nel, nell'aria e siamo sulla strada dei Colli dei Logobardi. Che chi si sta guardando dice dove sono questi Colli dei Longobardi. Presidente, buonasera. Buonasera. Grazie, grazie che sei qua da noi. Grazie a voi dell'invito. Colli dei Longobardi, più che solo i Colli, diciamo è un territorio. È un territorio che parte da Brescia, ma coinvolge anche altri otto comuni del territorio. Quindi cerco di non dimenticarmi adesso. Certo. Eh. Eh, perché sono poi... I sindaci dopo. Esatto. Quindi abbiamo Botticino, abbiamo Capriano del Colle, Castenedolo... Montichiari, Montirone, Flero e secondo me mi manca anche qualcuno Capriano, Capriano l'ho detto non e... importa e... Ma va, bene, va bene così Andiamo è il quiz che facciamo a casa però piace così, no? piace perdere ogni tanto qualcuno comunque il territorio è questo sostanzialmente di questi nove comuni che hanno deciso vent'anni fa perché siamo nel ventennale eh, insieme chiaramente alle cantine del territorio di sviluppare sostanzialmente questa realtà questa realtà associativa che all'inizio nasce come strada del vino, ma adesso da dicembre abbiamo deciso, con il nuovo consiglio, di ampliare un po' il nostro orizzonte, diciamo pure così, e quindi oltre al tema del vino abbiamo aggiunto anche il tema del sapore. Bello, i sapori del territorio, quindi risvegliare anche il gusto di passeggiare nella natura di, come dicono quelli bravi, enoturismo, vero? vero Cosa, dici? Cosa mi dici di questa parola qua, enoturismo? Enoturismo rappresenta il futuro delle cantine. Già negli ultimi anni era in crescendo, ovviamente la questione pandemica ha inchiodato tutta la parte turistica ma è, è molto eh, ottimistica la prospettiva dell'enoturismo del in futuro perché la gente non è più eh, relegata al doversi consumare il vino al ristorante o nei luoghi in cui si è sempre consumato ma vogliono sempre di più esplorare quello che c'è dietro, la parte produttiva, e quindi iniziano e stanno già prenotando per l'estate le visite alle cantine, conoscere, approfondire, scoprire i territori, perché il vino poi è condensato di culture e quindi non è solo un calice che si beve per ubriacarsi. Beviamo il territorio insomma. Esatto. esatto. Beviamo, sopponiamo il territorio, i suoi profumi, le sue fatiche e la fatica di ripartire, non voglio soffermarmi su questo, ma... Molte cantine hanno sofferto, è inutile che ci nascondiamo anche perché i ristoranti erano chiusi, eh, le feste, matrimoni, eventi, banchetti, tutto quello che ne consegue, ma siamo come una molla di una birra tenuta tra due dita, adesso la molla si sta lasciando andare, quando partirà ci sarà un'esplosione anche di gioia, di voler vivere e come dicono esattamente, di storytelling perché ogni bottiglia racconta il suo produttore ma racconta anche il suo territorio. Velo Presidente? Beh, sicuramente, eh, noi abbiamo una grande fortuna che abbiamo due realtà importanti del Consorzio del Montenetto e Consorzio del Botticino con i quali abbiamo iniziato una preziosa e importante collaborazione. Ma a noi l'interesse l'abbiamo fatto già a novembre quando abbiamo presentato un po' il nostro progetto che abbiamo definito per stare un po' con i giovani, no? hashtag ripartenza. Eh, il nostro progetto prevedeva proprio il coinvolgimento soprattutto delle realtà e dei giovani imprenditori nel settore agricolo. Cioè, il nostro obiettivo non è soltanto quello di eh, valorizzare il territorio o meglio, quello è predominante e sicuramente stiamo cercando, mi auguro in questi mesi, di valorizzarlo a 360 gradi da un punto di vista enogastronomico, da un punto di vista turistico, da un punto di vista culturale e ambientale. Ma dall'altro noi vorremmo anche accrescere e coinvolgere sempre più i giovani in questo progetto. Adesso Davide, eh, oltre che essere il nostro consigliere, è anche una persona coinvolta nel mondo eh, del, dell'associazionismo, ma è la dimostrazione di come ci sono tanti giovani che hanno voglia di mettersi in gioco. La nostra attenzione come strada è anche quella. Cioè non è, ripeto, soltanto esclusivamente quella di valorizzare il territorio, ma è quella di valorizzare i giovani. È importantissimo questo aspetto qui di valorizzazione dei giovani, è importantissimo anche l'aspetto associativo che è passato così perché la forza del gruppo nel, nell'andare poi sul mercato perché non comprerò solo con tutto rispetto il Lazzari, il Capriano del Colle Bianco, Fausto, ma potrò comprare un botticino un buon nero del botticino potrò comprare un caprino del colle, potrò, insomma è qui che è la forza dirompente della, della, del chi acquista il buyer comprerà eh, eh, 2000 bottiglie da te, 500 da un altro e 300 dall'altro perché è così che si deve fare per andare sul mercato troppo piccolo, sì, è bello ma se trovo un buyer importante Tipo tedesco, tipo americano, tipo cinese, che mi dice benissimo, molto buono. Ecco, adesso ne voglio 40.000 bottiglie. Eh no, dice cioè, aspetta, 40.000? 40 bottiglie, Quante bottiglie fai? 45.000, 40 la praticamente tutta ecco, la cantina. Laser. Tutta eh. la cantina laser. <ride> questa è questa la, la forza, eccolo qua. Ci fa vedere il vostro sito, cominciamo a vedere che è il sito molto dinamico. Devo dire, eh, molto molto, molto bello. E terremo sulla comunicazione sui social, lo dico anche alla Hilda, la bellissima parola che ha detto lui. Hashtag presidente? Hashtag, ripartenza. ripartenza. Ripartenza. Noi siamo hashtag Rubiamo l'hashtag. Hashtag #estate e ripartenza. Perché l'abbiamo messo nel, nella sigla ed è importante perché quando si va al ristorante e si va in una trattoria e si chiede un vino, o si va a visitare la cantina e si trova. Lui, eccolo qua, e mi parla della sua cantina, che vitigni ci sono nel tuo territorio? I due vitigni principali sono Marzemino, eh, che è un vitigno, il vitigno più storico e più diffuso, e Turbiana, conosciuto anche come Trebbiano di Lugana, per la parte bianca del Capriano del Colle. Quindi c'è un disciplinare preciso, esatto. c'è un bel disciplinare che contraddistingue le varie, le varie cantine e c'è delle regole da seguire per la produzione di, di questi vini che sono accompagnati. Uh, ovviamente questo è un vino un pochino più robusto, penso io, come, come, come gradazione di vino bianco, quindi si può accompagnare anche, secondo me, eh, ad alcuni, alcuni aspetti di, di carne, se non, do, non vado errato. L'aminamento sì, dicendo... che più apprezzo per il Caprione bianco eh? è il classico Casoncello, ecco. magari con le di carne. quindi. Casoncello spieghiamo spieghiamo cos'è il casoncello, per chi non, non lo il, conosce. Il casoncello alla Bresciana, sono dei tortelli che nascono nella bassa Bresciana, ce ne sono due versioni principalmente, una con il ripieno di carne l'altra con il ripieno di magro, si intende che di solito sono erbette di campo e formaggio poi. E, e burro fuso. E burro fuso a, a profumo. E, e salve a bruciata. Quindi abbiamo già il profumo del territorio che viene dalle erbette di campo, abbiamo il burro che viene dalla, dalla stalla, Abbiamo anche il colore del sole che ci viene dato dal vino, perché noi quando beviamo il vino beviamo un raggio di sole, secondo me, perché il sole è fondamentale per il vino, come l'umidità, come la capacità delle, delle, di che eh sì. gestisce poi la cantina, eh sì. perché l'affinamento poi viene. La cosa più bella è eh, che in Italia eh, ci sono tante varietà di suolo, di sole, di disposizione, di climi e di culture, perché... La parte uomo è fondamentale nel mondo del vino che rappresenta la parte di cultura ed è quello il bello dell'estrema varietà dei vini in Italia. Ed è stato bellissimo il passaggio che hai fatto sull'associazionismo, cioè mettersi assieme perché la cosa bella dell'agroalimentare italiano è che ci sono tantissime piccole realtà, ma che fa un fatica poi ad affrontare mercati più grandi proprio perché sono tante piccole polverità. Anche perché ci verrà in soccorso delle piattaforme, sì. abbiamo avuto già ospite nella prima puntata Agriveri, che è anche il nostro sponsor e ringraziamo, che è una piattaforma che associa già una cinquantina di piccoli produttori agricoli, li porterà a cento, vero? Esatto. Per mettere online, quindi abbiamo imparato purtroppo a comprare. Quindi se sono a distanza di chilometri, però voglio bere il raggio di sole della tua cantina lo posso ordinare su questa piattaforma. Quindi la tecnologia abbinata all'eticità all della produzione, alla sostenibilità del prodotto, a tutto quello che è il life cycle, come dicono quelli liberali, il cerchio della vita, che impariamo dall'agricoltura, impariamo dalla strada del vino perché il cerchio della vita è della produzione, quindi qui c'è il rispetto dell'uomo, c'è il rispetto del territorio e, come dice il Presidente, c'è molta, molta, molta voglia di fare e di ripartire, o no? No, condivido pienamente, l'obiettivo delle nostre realtà è proprio quello, è quello veramente di essere di supporto sostanzialmente, noi, diceva bene Davide, eh, l'idea che noi abbiamo è quella di creare una grande rete, senza una grande rete che abbiamo cercato di costruire in questi mesi, spero che poi possa mantenersi anche nel tempo ovviamente, senza una grande rete il produttore in sé chiaramente può arrivare, sicuramente a grandi risultati ma quel produttore è da solo e a un certo punto si troverà anche in difficoltà, insieme facendo squadra, facendo rete, costruendo dei progetti comuni, coinvolgendo le realtà del territorio, avendo come nel nostro caso le amministrazioni comunali, coinvolgendo le istituzioni come regione, lente, provincia e così via, si riesce a fare un progetto che può essere un progetto duraturo. Perché dopo di noi, adesso diciamo così, nel senso che io duro tre anni come, come mandato, ma dopo di me, ovviamente, dobbiamo fare in modo che la strada continui ovviamente per altri vent'anni, anzi, magari anche di più mi auguro. Ma questo lo si può fare chi? Qua, chi? Noi, ovviamente, ma con chi? Con tutte le realtà che vogliono costruire quel progetto, quella rete, eh, quella, quella comunità, se vogliamo, si passa un po' al termine che noi vorremmo ovviamente come, come strada del vino fare in questo momento. Noi abbiamo più di eh, una trentina di associati oggi che fortunatamente eh, non sono soltanto quelli che devono pagare la quota, che è importante perché altrimenti è brutto da dire ma è così, E senza soldi non, non possiamo fare nulla, non possiamo costruire nulla. Ma questa forza è la forza di avere 30 realtà che sono diverse tra di loro, abbiamo le cantine, abbiamo i ristoranti, abbiamo i bar, abbiamo gli enti di formazione, abbiamo le società di consulenza che seguono le aziende agroalimentari, abbiamo le assicurazioni, cioè abbiamo tutto un insieme di realtà che alla fine sono di servizio per tutto il sistema. Questa è la bellezza, io ricordo, cioè. della strada del vino. C'era una, una domanda? Ah, che sì, fare. abbiamo una domanda per il Presidente, ma per chi volesse unirsi a questa associazione, quale procedura deve seguire? Eh, semplicissimo, può andare sul sito, visto che mi sembra che sia passato. Sì, sì, è passato, adesso <ride> sì, ah, la sì, Regia sì, ce lo fa rivedere. C'è ovviamente lo spazio per aderire all'interno del, del sito e niente, può cliccare, credo sia nella prima, nella prima parte in cui c'è l'associazione, e adesso io non vedo fin là in fondo, però c'è un, uno spazio legato bene, bene, alla aderisci ora per poter aderire sostanzialmente alla sede. Voi siete molto presenti sui social, ho visto che siete presenti ovunque sui social. Perché... Stiamo cercando in questo momento anche perché appunto è ambiente annuale, quindi insomma, facciamo adesso questa parte. Ho visto di fotografie di dappertutto, eventi, ho visto <ride> eh di tutto. Sì. Però la cosa interessante che ha detto. Il Presidente che ha parlato come manager, perché vedi, amici, io sto a tre anni, voglio lasciare la casa in ordine e già lanciata per chi viene... Per dopo i prossimi di me. anni. Quindi le persone intelligenti sono queste, manager che costruiscono e non sono gelosi di quello che la donano poi al territorio. Questa è la capacità di essere non solo l'etichetta di Presidente, ma questo è uno che si dice vision, vision per il futuro. Questo è un aspetto molto importante perché vedi... Abbiamo fatto una puntata qua con i, i cuochi, quindi finanza e cucina, abbiamo fatto poi un evento quando si poteva fare eh, vino e finanza, perché? Perché come educatore finanziario costruire un piano di protezione del patrimonio, del risparmio, vai a scegliere determinate cose, la stessa cosa per il vino, per il vitigno deve essere curato, deve essere potato, bisogna sperare che la stagione, il tempo mi assista e che ci sia una bellissima stagione per poter dare un ottimo prodotto. La stessa cosa in finanza, che non ci siano che non ci siano crisi. Bisogna proteggere sempre quello che è il cuore per il futuro. Le similitudini sono molte, ma quello che ci battono loro è la passione, perché loro hanno passione per la terra, hanno passione per il futuro della tua azienda. Che generazione sei nella tua azienda? Io sono la quarta, è iniziato il mio bisnonno, eravamo agricoltori complessi, come la maggior parte della pianura, in agricoltura le famiglie autoproducevano quello che consumavano. Siete centenari quasi allora? Sì, fino al 1800 e il mio bisnonno ha costruito la cascina in cui siamo oggi. Caspita! <ride> sì. Quindi, sai perché dico caspita anche la Hilda, Perché ti dirò questo piccolo segreto che tu già sai, ma tu sei la quarta generazione, quasi il 40% delle aziende non passa allo scoglio della seconda generazione e gli altri cadono, mi cadono alla terza solo l'11-15% adesso i dati non me li ricordo bene a memoria ma arrivano alla terza qui con tutto rispetto mi inchino perché siamo alla quarta generazione e quindi vuol dire che i sapori del nonno sono qua e poi qui abbiamo il futuro dell'azienda. Questo è bellissimo del Consorzio dei, dei Vini Longobardi perché hai portato, sì, potevi portarne uno qualsiasi dell'azienda, avremmo parlato uguale, però questo è un esempio di futuro, un esempio di, di, di, di giovani che si, non, non, non guardano solo la playstation eh, ma guardano anche al futuro. Mi dicevi che ci sono anche enti di formazione all'interno dell'associazione, della, dell sì. perché? Ma perché eh, noi tra l'altro stiamo per far partire un corso di formazione legato proprio all'internazionalizzazione agroalimentare finanziato tra l'altro da Regione Lombardia, quindi un corso eh, gratuito sostanzialmente per, eh, per chi vi parteciperà, ma l'obiettivo è quello, cioè quello di far sì che mh, la nostra realtà sia di servizio e di supporto eh, e anche qui un servizio e un supporto a 360 gradi. Io, vabbè, sono un po' di parte, nel senso che sul Devi. tema della formazione è chiaro che ho un occhio di riguardo. Aspetta, se non so, gliela faccio la domanda perché <ride> non, non, non, non ce la faccio più, gliela devo fare. Sei ecco. presidente anche dipende dipende <ride> no. perché enti di formazione no sono coordinatore perché se dico presidente sì, è coordinatore è di... Di, di, di, di tutti gli enti di formazione della provincia di Brescia eh, insomma non è poco poi è presidente delle torbiere del no sono il consiglio della, della riserva naturale delle torbiere del Sebino altro posto magnifico che c'è sul territorio quindi vedete che la natura è sempre presente, la formazione però, quindi lui ha detto, è un, passante, è un bravo manager, perché <ride> ha, detto, ha detto ho un corso di formazione gratuito della regione Badia. ma bisogna mettere giù un piano, bisogna andare in regione, farselo approvare, prendere questi benedetti fondi che arrivano da adesso arriveranno e questo è il valore aggiunto che viene dato al, al, al consorzio, non denaro ma ti formo, ti do una prospettiva ti faccio crescere dal punto di vista tuo aziendale e ti apro delle finestre al, sul mondo che è il tedesco, che è il francese, sì, perché potremmo anche vendere in Francia, sì, potremmo vendere in Lussemburgo, perché dice l'estero, l'estero potrebbe essere l'Europa, la Norvegia, potrebbe essere la Svezia, dove i nostri vini non sono apprezzati, Presidente? all'estero? Sì, Molto, I nostro in modo particolare sì, se posso essere sincero. Perché con un salmone io lo vedo bene abbinato questo vino qua. Sì. La nostra idea è quella di far sì che il territorio acquisisca, acquisisca sempre maggiore importanza. Abbiamo fatto anche un B2B online purtroppo per far conoscere un po' Il territorio e la strada del vino nel nord Italia. L'obiettivo anche qui ah, certo. è sempre quello: fare in modo di valorizzare chi produce, in primis chiaramente, ah, certo. ma valorizzare da un punto di vista culturale, enogastronomico, l'enoturismo che citava prima Davide, cioè fare in modo che la nostra realtà venga conosciuta in tutte le sue sfaccettature. Poi, quest'anno è il nostro ventennale, sono i dieci anni di Brescia come patrimonio dell'umanità, sempre nel, eh, nel tema dei Longobardi. Noi saremo ovviamente presenti anche in quella partita con il comune di Brescia nei festeggiamenti che verranno realizzati chiaramente per il decennale. Cioè, tutto questo fa sistema. Il sistema va a beneficio ovviamente delle attività imprenditoriali, ah, ma va a beneficio ovviamente del sistema. Questo che avete appena assistito è una piccola lezione di come si può, come si può gestire un'associazione a beneficio degli associati, perché la quota sì, diceva col denaro eccetera, però lui i talenti li fa fruttare, non è che riporta il talento indietro, me ne hai dato uno, te ne riporto uno. Me ne hai dato tre, eh, li faccio fruttare all'interno. Allora, Però io, giusto, l'Elda mi ricordava allora, che abbiamo sì, una ospite. Sì, abbiamo la nostra di Agnese Tamiro che ci dedicherà una piccola pillola di psicologia. Un giorno un ragazzo chiese al proprio maestro, come faccio a capire chi sono? Un maestro glielo spiegò con una storia. Al confine della città durante il tramonto si videro due figure abbracciarsi. «È una figlia che abbraccia il proprio padre», disse un uomo che aveva appena perduto la propria figlia. «Sono due amici che si rivedono dopo tanto tempo», disse un uomo solo. «Sono due innamorati», disse una ragazza romantica. «Sono due che stanno litigando», disse un assassino. «Chissà perché si abbracciano», disse un uomo arido. «Hanno appena concluso un contratto di lavoro», disse un uomo avido. «Sono un padre e un figlio di ritorno dalla guerra», disse una madre che aveva perduto il proprio figlio in guerra. Qualsiasi sia la lettura che noi diamo della realtà dipende dall'entità che noi siamo e che rappresentiamo. Questo ci dice chi siamo. Agnese Scappini, Chiocciola Libero per contattarmi, 60 secondi di psicologia finisce qui. Potete dottoressa che ci dà delle piccole pillole di 60 secondi abbinata un po' al, al, agli ospiti eccetera e ci dà perché l'aspetto psicologico in questo momento in cui gli imprenditori sono stati soli in questa pandemia abbiamo affrontato varie tematiche da questo punto di vista e l'aspetto psicologico deve accompagnare la ripresa di parecchie aziende che sì stanno riprendendo ma le scorie le scorie io le chiamo così delle di quello che stiamo passando e che alle nostre spalle speriamo possono essere armonizzate meglio per, un, per ripartire al meglio, giusto? Anche perché qui abbiamo il futuro ma le scorie c'erano, perché le bottiglie ti sono rimaste in cantina in questo periodo purtroppo o no? A noi è andata parecchio bene, nel senso che avendo una produzione molto limitata e dedicata solo all'oreca, quindi avevamo visto nero lo scorso anno, abbiamo aperto le porte, visto che si parlava un po' di estero, abbiamo aperto le porte a una serie di importatori che di solito rigettiamo. E quindi noi oggi abbiamo carenza di prodotto, ecco. di disponibilità di prodotto, ma solo perché abbiamo accettato le richieste da parte di qualche importatore un pochino più grande, in particolare in questo caso dagli Stati Uniti, e quindi oggi si beve Capriano del Colle a Filadelfia ad esempio che è una cosa che a me fa oh. super piacere pensare che eh, in giro per il mondo si beva una denominazione così piccola ecco, perché Capriano del Colle è molto piccola assieme agli Stati Uniti già lavoravamo in passato con il Giappone in particolare nella zona di Osaka e eh, ci dai prima la Francia non possiamo pensare di vendere vino ai francesi ma noi abbiamo un paio di clienti in centro a Parigi che fanno andare tanto, tanto vino Capriano del Colle ecco. e con questa cosa qui sono, sono avanti questi ragazzi qua mi vendono a Filadelfia eh, cioè, a Osaka e a Parigi, niente possiamo andare a casa perché eh sì. la puntata ha portato a termine lui perché con questa cosa qui ha dato uno smacco a tutto il che no questo, questo, questo è capacità imprenditoriale toccarsi le maniche e trovare altre soluzioni magari. brava Ilda, è proprio così sì. anche perché il vento tira contrario, sì è vero, ma lui può orientare le vele come dice il vecchio detto, dice sì, non sempre i venti sono favorevoli a un marinaio se sta in porto, ma se è in mezzo al mare, può orientare le sue vele. Questo è stato l'esempio che ci ha dato. Come orientare in un momento di difficoltà, in un momento in cui il vento tira al contrario, la capacità di adattarsi. Tornerà a vendere ai ristoranti? Sì, signore, che tornerà a vendere alla trattoria del territorio. Vero, Presidente? Beh, sicuramente deve per forza, anche perché è chiaro che... Giustamente deve vendere all'estero e fare in modo di far conoscere il suo prodotto, però è importante anche per noi chiaramente che il prodotto resti nel territorio. Tu mi insegni nemo profeta in patria, molto spesso è così, eh, quando il prodotto è buono viene conosciuto molto spesso all'estero e viene apprezzato più all'estero che nel territorio in cui tu chiaramente lo produci. In questo caso noi vorremmo fare entrambe le cose, quindi fare in modo che in questo caso il capriano del colle venga conosciuto sempre di più nel nostro territorio e venga bevuto nel nostro territorio. Dall'altra parte è chiaro, e l'auspicio è, è che Davide e tutti i nostri eh, giovani imprenditori e non solo giovani imprenditori agricoli possano vendere chiaramente in tutto il mondo il loro prodotto. Sì sì no hai detto giusto, giovani imprenditori agricoli, ma questa puntata è esemplare e rimarrà poi sui social e sulle, sulle varie pagine nostre perché. Quarta generazione, passaggio generazionale, futuro, vende a Osaka, porca miseria, se questo non è una cartina di tornasole di quello che è fare impresa e stare sul mercato nonostante tutto, l'associazionismo conta sì, se è ben guidato, se è ben diretto, perché vado a prendere dei fondi, li diffondo, scusate il doppio senso delle parole, negli associati e do formazione, do nuovi spunti. Dopo l'imprenditore sceglie ha la possibilità di scegliere se c'è cultura, se c'è orienta orientamento a voler fare, ma qui di orientamento ne abbiamo a, a volontà. Presidente, qualche altra iniziativa dei Colli che ci sarà a breve, una chicca, qualcosa? Vabbè, eh, Noi cerchiamo in questo ventennale, di, come diciamo all'inizio della trasmissione, di fare cultura a 360 gradi, però è chiaro che il tema vino <ride> è predominante, quindi domenica ci sarà un pomeriggio in cantina su prenotazione, sempre su un altro sito si trovano le cantine che hanno aderito anche perché appunto dovendo limitare gli ingressi e così via non tutte le cantine potevano permettersi di aprire le proprie porte perché alcune sono piccolissime in realtà quindi non hanno la possibilità oggi con i protocolli Covid chiaramente poter eh, far entrare più di un tot di persone però sul nostro sito si può trovare il pomeriggio in cantina con tutte le realtà, in questo caso tutte le cantine del territorio, Botticino, Castenedolo, Capriano del Colle che fa sicuramente un po' eh, da padrone in questo, in questo nostro progetto, dove poter eh, così trascorrere un pomeriggio un po' diverso, accompagnati ovviamente dagli imprenditori, perché Davide per esempio lui è sicuramente bravissimo, l'avete visto, presenteranno poi i loro prodotti in un certo modo, quindi non sarà soltanto beviamo un bicchiere di vino, cioè, Vediamo, ma degustiamo e comprendiamo anche che tipo di vino stiamo... Eh, rieduchiamo la nostra bocca, rieduchiamo il nostro palato, rieduchiamo a saporare cosa eh, eh, mettiamo in bocca e sicuramente i produttori sono lì. Quindi invito le famiglie, perché le famiglie, andare in campagna, a rivedere anche per i bambini, anche per, per i giovani, riscoprire il territorio. Molti giovani si stanno avvicinando al vino, stanno degustando, stanno riscoprendo... Il vino per il vino, non il vino per il bere o per lo sballo, ma per il gusto di stare in compagnia e di riscoprire questa socialità che ci è mancata tantissimo in questo periodo. Quindi quale maggior catalizzatore della socialità un buon bicchiere di vino, soprattutto poi se è del territorio, giusto Ilda? perché tanto è poi finita la puntata, non lo dirò, tanto non ci sente questa bottiglia, il presentatore la degusterà per, tanto per vedere se è veramente quello che ha detto, e qui il Presidente sta già ridendo, perché è così che sarà, però a parte queste mie buttade dal punto di vista personale, sono veramente felice di questa puntata, voglio lasciare una parola per te, per il futuro e una parola per il Presidente per chiudere la, la puntata, abbiamo un minuto, una parola sulla tua azienda? Eh, ma in realtà preferisco darla sul futuro degli agricoltori e dei giovani in agricoltura bene. perché sono quelli che porteranno avanti e manterranno le, cultu le culture eh, territoriali e sono quelli che eh, riusciranno a farle conoscere di più, mantenerle e negli ultimi anni si sta dimostrando che è possibile anche sopravvivere in territori molto piccoli, in territori spesso magari discriminati perché troppo poco conosciuti e lo dicevi benissimo tu che i giovani stanno tornando anche non produttori ma consumatori a conoscere questi territori ad esplorare queste culture perché c'è questo ritorno al capire come vivono i territori. Presidente, l'ultimo secondo c'è per te. Beh, io non voglio aggiungere molto altro, se non il fatto che... Questa è la dimostrazione di come le strade, visto che negli ultimi mesi si è anche discusso se dovessero rimanere oppure no le strade a livello anche lombardo, a livello nazionale, se hanno ancora senso oggi. Questa è la dimostrazione che oggi le strade hanno ancora senso. Hanno senso perché creano quella collaborazione quella sinergia e soprattutto sono una risorsa importante per la regione, in questo caso, che ovviamente alle strade da e mi auguro anche qualche risorsa. Purtroppo la puntata è volata, Presidente. Grazie che siete venuti qua. Ilda, a te.